Da qui a pochi minuti avrà luogo il Banco Alimentare, siamo in compagnia della delegazione del Real Circolo Francesco II di Borbone, rappresentato dai principali delegati, il presidente dottor Paolo Rivelli, dottore buongiorno a lei, vuole presentare gli ospiti? Sì, il, il, il delegato responsabile della campagna, dottor Alfredo Bonincontri, e il, il segretario della delegazione, cittadino. Eh, Perfetto, noi eh, siamo all'esterno, prima di entrare, eh, siamo all'esterno di questo meraviglioso complesso monumentale che è la chiesa di Santa Chiara, fra poco avrà luogo? avrà luogo la consegna del Banco Alimentare che quest'anno sarà eh, diciamo, in distribuzione per le famiglie bisognose perché il Banco Alimentare è chiuso su impulso del nostro Presidente onorario, il capo della Real Casa delle Due Sicilie e il Duca di Calabria, Don Pedro di Borbone. Perfetto, a fra poco. Giornata importantissima, quella di stamattina, si avvicina, si approssima il Natale, siamo in compagnia di Frate Carlo, siamo all'interno del magnifico chiostro di Santa Chiara. Buongiorno Frate Carlo. Una giornata importante quella di oggi. Sì, noi perché ci troviamo nel punto, dal punto di vista liturgico nella novena in preparazione a Santo Natale e poi è oggi è il compleanno del Santo Padre. E l'altro diciamo giornata così. Sì, Uh, no, ti dico la verità, non lo ricordo l'età. Eh, L'altra cosa importante è la visita sempre dei nostri amici del, del Circolo eh, Francesco II, Real Circolo Francesco II, che ogni anno solitamente eh, portano per, di beneficenza per le famiglie poveri. Un momento di vicinanza importante, eh, la Casa Reale si ha ancora questo legame, questo grosso cordone umbilicale che la lega alla città di Napoli? Sì. Sì, ed è davvero insomma, prezioso, proprio in questo tempo così particolare, angoscioso e sofferto per tutto il mondo, ma anche per ciascuno di noi, eh, poter vivere questo Natale diciamo, in modo strano, in modo diverso. Diciamo che più, più spiritualità porta anche a più ospitalità, eh, e l'ospitalità comporta l'accoglienza e il pensiero concreto per coloro che sono diciamo, più bisognosi. Siamo in compagnia del dottor Rivelli, presidente del Real Circolo Burbonico Due Sicilie, posso dirlo. Quindi, Francesco II, dottor Rivelli, stamattina un momento importante di vicinanza della Casa Reale Due Sicilie con il popolo napoletano. Sì, sicuramente. Questo momento è molto particolare. E I dati della Caritas ci dicono che ci sono 3 milioni di italiani a rischio e povertà, un incremento soprattutto al sud del 153% di persone che si rivolgono alle mense della Caritas. E quindi un momento importante, quello, un gesto che cerchiamo di fare ogni anno proprio in concomitanza del Natale aiutare le persone che soffrono nello spirito di Francesco II da cui abbiamo preso il nome e di Maria Cristina che argomenti diciamo anche di attualità in questo momento eh, in cui ci sono notizie dell'apertura di una causa di beatificazione.